ritorno tentano scivolare oh, la, miseria. la discesa è più, è più più incasinata della salita tu vai piano è... non c'è fretta no infatti non c'è poi co... se, se scivolo ti cado addosso infatti io sono 120 kg ti terrò sicuramente Mario <ride> e praticamente nella chiesettina qua davanti di non lo dire fermate questo piano eh, vieni di qua non andare facile. sotto scendiamo da qua ah, già. come dei signori direbbe qualcuno di queste conoscenze chingua signore signore da signori. Eh, signori beh sicuramente quasi si scende più agile qua puoi scendere tranquillo senza, senza paura e tu diciamo che non posso fare la salita da sotto per farvi vedere anche sotto. Vedi che sei una guida perfetta. Eh. Tu, cioè, tu entri in un posto, lo conosci e organizzi le notti l'uscita. <ride> Hai visto? Lo mi... pensate io.